Il quarto e ultimo step è dedicato alle competenze che servono per far funzionare il vostro format. E per fare questo serve una macchina perfetta, quindi serve un sistema regolato in ogni sua parte che riesca a dare al cliente tutto quello che gli serve per essere un cliente soddisfatto. Lo chiamo un sistema, è come un motore, non esserci neanche una piccola vite fuori posto perché deve funzionare bene. Quindi dal piano economico finanziario agli ambienti, ai collaboratori, a quello che vi serve dal punto di vista pratico per realizzare il servizio alla politica commerciale insegno tutte quelle caratteristiche che permettono al titolare al manager di avere una macchina perfetta perché da quel momento poi bisogna soltanto lavorare per rendere il nostro cliente sempre più soddisfatto perché come sappiamo sia in online che in offline il cliente soddisfatto va sempre un ottimo ritorno di mercato e voglio concludere con quello che dico sempre alla fine di tutti i corsi vola solo chi osa farlo Ciao.